Passiamo quindi alla seconda parte della nostra lezione in cui andremo a fare conoscenza con questa libreria che prende il nome di JGraphT, che è la libreria Java che utilizzeremo in questo corso, è una delle, diciamo così, essenzialmente due librerie in Java che, che lavorano con i grafi, eh, che appunto, implementa abbastanza direttamente quelli che sono i concetti che abbiamo visto dal punto di vista matematico e soprattutto per noi implementa già tutta una serie di eh, algoritmi che ci permettono di ricercare, navigare, minimizzare, eccetera, eccetera, i percorsi e i vertici sui grafi, no? quindi ci, ci troveremo già molte degli algoritmi che eh, avete studiato anche teoricamente in, in ricerca operativa e che qua rivedremo, diciamo così, alcuni dei quali velocemente, li troveremo già implementati, quindi non dovremo impazzire a implementarceli direttamente. Ehm, quindi... Vediamo un attimo come funziona questa libreria che si chiama JGraphT e poi iniziamo a utilizzarla creando qualche semplice grafo a mano, poi nella prossima lezione invece proveremo a creare grafi un pochino più articolati leggendo i dati da un database. Allora questa libreria si chiama JGraphT, è una libreria in Java ovviamente open source che diciamo così, contiene la rappresentazione e la manipolazione dei grafi, quindi sia la possibilità di memorizzarli, la possibilità di eseguire gli algoritmi su di essi ed è particolarmente semplice e comodo da usare perché è fatta per, diciamo così, per un approccio informatico in cui i vertici non sono semplicemente 1, 2, 3, 4, 5 ma possono essere a loro volta oggetti Java quindi i nostri grafi saranno grafi cui il cui vertice è un oggetto e questo sarà ovviamente reso possibile attraverso il meccanismo di generics che è lo stesso che usiamo per le collection, quindi, di fatto, è come immaginiamocelo come un passo in più rispetto alle collection che già conosciamo. Eh, questa libreria è contenuta all'interno di, di un jar JGraphT eh, Core eh, che possiamo aggiung dobbiamo aggiungere al nostro progetto, ma ovviamente lavorando con l'archetico Maven che vi abbiamo preparato per il corso, eh, c'è già tutto presente. Eh, questa libreria, è con molta della documentazione, abituiamoci anche ad andarla a cercare sul sito ufficiale eh, che è jgraph.org eh, dal quale eh, internet permettendo eh, diciamo, troviamo tutta l'informazione la prima pagina è semplicemente una pagina di diciamo, informazione e pubblicità ma la cosa eh, importante è la parte di documentazione eh, dove abbiamo sia una guida utente eh, che ci racconta un po' come approcciare la, la libreria come, come utilizzarla eccetera quindi da un po' di documentazione leggibile e eh, allo stesso tempo abbiamo anche i, i java doc che ci definiscono invece classe per classe e package per package quali sono i contenuti della libreria e come utilizzarli. Quindi noi faremo un uso molto eh, esteso, molto pesante di questa documentazione, hm, proprio per abituarci ad andare a, alla fonte a trovare le informazioni che ci servono. Eh, la libreria JGraphT, eh, se date un'occhiata appunto ai javadoc, è composta da un insieme di, eh, di package eh, di cui i più importanti sono il primo ors.jgraf.t che è il package padre eh, il package graph che contiene i vari tipi di grafi definiti all'interno della libreria quindi sa, abbiamo visto prima che un, poi un grafo può essere orientato o non orientato può essere eh, semplice oppure un multigrafo eccetera tutte queste varianti sono implementate qua dentro e ovviamente nelle librerie ci sono anche un'implementazione di una serie di algoritmi che stanno dentro eh, il package ALG eh, che raccoglie tutta una serie di algoritmi che sono stati appunto forniti insieme alla libreria eh, questi algoritmi sono molto ricchi nel senso che il package ALG a sua volta è decomposto in tutta una serie di altri sottopackage eh, che lavorano sulla connettività dei grafi, che lavorano sul... Eh, sui cammini, sulla lunghezza dei cammini, sui, sui cicli, sulla colorazione, eccetera, eccetera. Quindi vari problemi eh, dei grafi sono implementati come classi all'interno di questi package. Non tutte queste classi di problemi hanno lo stesso livello di... Di soluzione, quindi ci sono alcune che hanno degli algoritmi implementati molto efficienti, e diciamo di definitivi, altri invece hanno solamente implementazioni un pochino meno efficienti oppure che non si applicano nel caso generale. Tenete presente che è una libreria gratuita e quindi questi algoritmi molto spesso sono stati donati, contribuiti da sviluppatori che si sono risolti il loro problema e poi hanno messo a disposizione della comunità l'algoritmo che hanno implementato. Però è molto ricca di, di, di algoritmi essenzialmente quindi ci e evita di doverli implementare eh, direttamente da zero dal punto di vista eh, della programmazione eh, questa libreria si regge essenzialmente su in un'interfaccia che è definita all'interno del package principale org.jgraph.t e questa interfaccia si chiama graph mm? eh, graph con il parametro V è, quindi generico, due, due generici eh, il parametro generico V indica il tipo di vertice una qualunque classe quindi se sto facendo un grafo di corsi universitari allora la classe V sarà la classe course e quindi una qualunque classe che ovviamente rispetti le buone caratteristiche di un oggetto Java e quindi sia indicizzabile con hash code equals ben definiti perché come vedremo questi vertici vengono memorizzati all'interno di insiemi e mappe e quindi devono essere Diciamo così ben trattabili attraverso la funzione di hash il secondo, generico, il secondo parametro generico è invece rappresenta gli archi il tipo di archi allora normalmente i grafi che creiamo avranno solamente due tipi di archi i grafi non orientati avranno un arco che si chiama che usa la classe default edge quindi è generico rispetto alla classe default edge e invece gli archi pesati quindi gli archi non pesati forse ho detto orientati prima per errore i grafi non pesati avranno degli archi di tipo default edge, i grafi orientati invece avranno degli archi di tipo default weighted edge. Questa parola weighted ci ricorda che l'arco sarà un arco pesato. Questi sono due archi basici, il fatto che si ricordano solamente il primo la connessione tra i due vertici e il secondo la connessione tra due vertici e il peso associato come numero reale se abbiamo bisogno di memorizzare informazioni in più all'interno degli archi ovviamente siamo liberi di fare una sottoclasse di questo, una sottoclasse dell'altro e quindi costruire un grafo usando una sottoclasse di questi archi dico una sottoclasse perché ovviamente vorremmo riusare la funzione alternativa che questi archi di default già hanno però per forse il 90% degli esercizi useremo o uno o l'altro di queste classi già predefinite eh, quindi eh, il bello di questa libreria è che definisce un tipo astratto grafo, ma questo tipo può essere parametrizzato con gli oggetti che ci servono. Eh, L'importante, come è scritto qua, è che l'oggetto, soprattutto l'oggetto vertice, eh, deve implementare correttamente i metodi hashcode equals perché all'interno si usano gli set e si usano delle mappe. Quindi la libreria internamente usa set e mappe per rappresentare i grafi eh, e, e quindi dobbiamo eh, avere degli oggetti che abbiano ben definito la funzione di hash ehm, mentre invece appunto sul, sul, sul caso degli archi possiamo usare queste classi pre predefinite ma nel caso in cui ridefiniamo la nostra sottoclasse non dobbiamo toccare o modificare l'hashcode request nativo perché sono quelli che tengono insieme la struttura del grafo quindi essenzialmente eh, oggetto, un oggetto v completo di hash code è un oggetto e che o è uno di questi due, o è una sua sottoclasse, se è una sottoclasse, è e Lucas, non abbiamo bisogno di definirla noi, perché vogliamo usare quella che è già stata definita per questi vertici. E la interfaccia graph cosa contiene? L'interfaccia graph contiene una serie di metodi, che ovviamente sono implementati da tutti i grafi, perché parliamo di interfaccia? Perché i grafi sono diversi, c'è il grafo orientato, c'è il grafo semplice, c'è il multigrafo, eccetera. Tutte queste tipologie di grafi, Implementano tutti questi metodi che sono già definiti nell'interfaccia graph, e quindi sono implementati da qualunque classe che debba implementare questa interfaccia. E sono i metodi di manipolazione del grafo: quindi aggiungi un vertice, aggiungi un arco, e vedete che tutte queste funzioni sono parametrizzate rispetto a V, cioè la classe dei vertici, oppure parametrizzate rispetto a E, cioè la classe degli archi. Eh, posso impostare un peso a un arco posso interrogare il grafo per avere il vertex set, cioè l'insieme di tutti i vertici di cui il grafo è composto, oppure un edge set, cioè l'insieme di tutti gli archi di cui il grafo è composto, posso chiedere al grafo se, un certo, se contiene un certo vertice, quindi questa è l'operazione contains dell'insieme, oppure un certo arco, oppure se contiene un arco che colleghi due determinati vertici, questo può essere più interessante, perché se ho già l'oggetto arco è molto probabilmente che ci sia, è molto probabile che ci sia già nel grafo. Ma se io ti do due vertici, lui mi dice se questi due vertici sono connessi oppure no direttamente da un arco. Possiamo avere l'insieme di tutti gli archi. Qui noi abbiamo un Edge Set che mi dà l'insieme degli oggetti E, ma anche un Get All Edges che eh, mi dà un insieme di, vertici tra due, scusate, insieme di archi tra due specifici vertici. Questo ovviamente ha senso solamente se ho un multigrafo in cui tra due dati vertici posso avere più archi se invece è un grafo eh, non multi eh, tra due vertici avrò un arco solo mm? e se è un arco orientato io dato l'arco posso ottenere attraverso edge source il punto di partenza di quell'arco o il punto di arrivo di quell'arco get edge target dato un certo vertice oppure il peso di quell'arco mm? Quindi sono tutti i metodi per aggiungere, togliere e interrogare eh, gli elementi di questa struttura dati che sono vertici e archi e collegamenti tra eh, vertici ed archi. Mm? Eh, dal punto di vista delle adiacenze, dato un vertice, posso avere tutti gli archi che entrano, incoming edges, tutti gli archi che escono, outgoing edges, o tutti gli archi che entrano o escono, messi insieme edges of, il grado di in ingresso, il grado in uscita, il grado complessivo. E poi posso avere una serie di metodi remove che non vi commento, perché cancellare è sempre brutto, che permettono, sono di fatto il duale rispetto agli add, permettono di rimuovere degli archi o rimuovere dei, dei vertici dal grafo. Queste sono le operazioni eh, di base che si possono fare su un grafo. Quindi immaginate un, un, un set di vertici, un set di archi, quindi potete aggiungere, togliere e ricercare questi due set, più tutte le combinazioni tra archi e vertici, quindi dato un vertice da l'arco, arco, dato l'arco da il vertice e così via. Questi metodi sono implementati tutti da, questo, da una, cioè una nutrita serie di classi. Abbiamo l'interfaccia eh, graph, i come interfaccia graph all'interno del package org.jgrapht, mentre invece all'interno del sottopackage graph abbiamo tante classi, quindi tutte queste sono tutte classi, che implementano eh, l'unica interfaccia graph eh, globale. Mm? Eh, queste, come possiamo su, eh, diciamo, intuire dai nomi, queste varie, queste varie classi eh, che implementano tutte graph eh, so rappresentano tipologie diverse di, di, di grafi e quindi poi internamente l'operazione di aggiunta di un arco, l'aggiunta di un vertice si comporterà in modo leggermente diverso, chiaramente eh, perché eh, questa classe... No, in, farà dei controlli in più specifici, ad esempio sul fatto che un arco eh, esista solamente in una direzione oppure in entrambe o così via. Hm? Ehm, quindi questa tabella che è tratta dalla documentazione della libreria ci dice eh, su tutte queste varie classi eh, quali di queste ha gli archi orientati, quindi la metà di sotto e quali invece ha gli archi non orientati, quale permette o non permette dei cappi, quale permette o non permette di avere dei multigrafi, quindi archi multipli da due vertici, e quali permette o non permette di avere gli archi pesati. Quindi a seconda del problema che voi avete, voi sapete se il vostro grafo è orientato o no, se deve essere semplice oppure multi, se deve essere pesato oppure no, e quindi vi andate a scegliere la classe che sta qui, ehm, che meglio approssima, meglio rappresenta il problema che state cercando di risolvere. Eh, questo eh, io l'ho rappresentato in modo molto semplice grafico eh, secondo questa eh, matrice di 4x4 classi sono 16 classi diverse e, e vi do un semplice algoritmo per poter scegliere velocemente qual è la classe di grafo che vi serve eh, io mi faccio tre, tre domande essenzialmente la prima domanda è il grafo che voglio rappresentare è un grafo orientato o non orientato e, eh, se ho un grafo orientato scelgo la metà destra di questa figura, quindi quella rossa. Se un grafo non orientato invece scelgo la metà sinistra. Quindi mentalmente mi faccio la domanda orientato o non orientato e quindi mi oriento sulla parte sinistra o destra di, questo, di questa tabella. Eh, poi mi faccio la seconda domanda. Il grafo è pesato o no? Allora, se è pesato scelgo gli elementi centrali, se non è pesato scelgo invece le colonne laterali. Ricordiamoci che in mente ho già... La metà destra o la metà sinistra della tabella. Quindi, dalla metà destra, di fatto sto scegliendo la colonna interna e la colonna esterna, quindi alla fine ho scelto la colonna. Dal, se invece il grafo fosse un grafo eh, non orientato quindi ho scelto prima la metà sinistra, allora sto scegliendo tra la prima e la seconda colonna a seconda che io lo voglia pesato oppure meno. La terza domanda che mi faccio è cosa succede col, eh, con la molteplicità degli archi? Quindi la prima riga è per, gli archi, per i grafi semplici, la seconda riga è per i grafi semplici ma con la possibilità di creare dei cappi, la terza riga è per i multigrafi, la quarta riga è per i grafi più complessi, quindi sono sia pseudo che multi, possono avere sia archi multipli che, ehm, che, che cappi, no? che self loop, eh, entrambe le possibilità e quindi eh, rispetto alla colonna che avevo già scelto prima chiedendomi, dandomi risposta alle due domande sei orientato e sei pesato avrò la terza risposta eh, alla domanda che tipo di archi voglio permettere e, e qui mi sceglierà la riga e a questo punto ho scelto la singola casella che corrisponde al grafo che mi interessa ehm, vediamo che ehm, il caso del grafo non orientato sinistra, non pesato colonne esterne e quindi di fatto la prima colonna semplice, mi dà una classe che si chiama simple graph, che è una di quelle più utilizzate chiaramente, è un simple graph. Um, se invece volessimo un grafo pesato, semplice, avremmo simple weighted graph. Uh, invece abbiamo un um, simple directed graph, è un grafo semplice orientato, quindi questo è il grafo semplice non orientato, quell'altro si chiama grafo semplice orientato. C'è un pochino di asimmetria nei nomi, perché questo si chiama Simple Directed Graph, questo si chiama ad esempio Default Directed Graph, questo si chiama Default Undirected Graph, ma quell'altro lassù non si chiama Simple Undirected Graph, ma bensì si chiama semplicemente Simple Graph. Cioè alcuni di questi nomi non, sono, non seguono cioè, una terminologia rigida per ragioni storiche, perché le prime versioni della libreria non implementavano proprio tutte queste combinazioni e quindi Alcuni tipi di grafi avevano un nome più semplice, ma avendo, diciamo così, questa molto semplice casistica, eh, non dobbiamo necessariamente ricordarci a memoria i nomi delle classi. Ok, questo se vogliamo è l'ambiente in cui lavoriamo. Eh, come procediamo per, per creare un nuovo grafo? Quindi immaginiamo di voler creare un grafo, magari creiamo a partire da, da, da un disegno che avremo sulle slide e vediamo come usare la libreria proprio per, ehm, per creare con questa libreria oggetto, un oggetto di tipo grafo. Allora, eh, due passi principali. Il primo passo ovviamente, eh, al primo stage, eh, devo capire che cosa il grafo contiene. Quindi la cosa più importante da decidere è qual è la classe V che corrisponde ai nostri vertici. Quindi questo, il, un vertice è rappresentato da un numero intero, un integer, è rappresentato da un nome, da un identificativo testuale, e quindi l'oggetto vertice sarà una string, oppure è un oggetto del nostro modello nella maggior parte dei casi eh, il grafo sarà rappresentato da un oggetto del model identificato chiaramente attraverso la sua funzione di hash poi la seconda eh, domanda che mi faccio eh, è chiedermi di quale eh, tipo di grafo si tratta e quindi la tabellina che abbiamo visto prima no? sarà un simple graph, sarà un default and directed graph o c'è quello che sarà insomma. e scelgo la classe da usare e di conseguenza in funzione del fatto che io abbia scelto che il grafo deve essere pesato oppure no, userò un default edge oppure un default weighted edge, quindi un grafo di default con un arco di default o un arco invece pesato di default. Una volta che ho queste due informazioni, quindi qual è la classe e qual è il vertice, e conoscendo la classe di conseguenza trovo qual è l'arco, il tipo di arco, eh, con questa semplice regola, allora posso creare finalmente l'oggetto grafo. Quindi creo un, gra, eh, un grafo che è un'istanza della classe graph, parametrizzata col tipo di vertice che voglio e il tipo di arco che ho scelto. Eh, new, nome della classe. Eh, quindi come sempre sto creando un oggetto conoscendo il nome della classe, che ho scritto qua in rosso, eh, e lo memorizzo in una reference che invece è tipizzata col tipo dell'interfaccia, no? come ormai abbiamo imparato a fare, perché tanto... Tutti questi grafi implementano tutti gli stessi metodi eh, e quindi non ci serve più ricordarci quale sia la classe specifica perché basta che ci portiamo dietro semplicemente il riferimento con l'interfaccia. Eh, C'è un dettaglio in più che in questo, nel costruttore di questo nuovo grafo devo passargli un parametro che dica all'oggetto stesso qual è la classe di archi. Eh, questa è una cosa un po' strana perché uno dice ma scusami il grafo lo sa già quali sono gli archi perché glielo passo come generic. Ecco però in realtà non gli basta perché lui potrebbe, un generico potrebbe essere anche una superclasse o una sottoclasse dell'arco stesso, dell stesso. E quindi internamente devo dare al, all'oggetto grafo eh, il riferimento a quale sia la classe di cui voglio rappresentare gli archi, la classe che voglio usare per rappresentare gli archi. Questo perché internamente la classe grafo creerà gli archi. Mm? Eh, come abbiamo visto c'è un metodo advertex che aggiunge un vertice, ma il vertice glielo passo io, quindi me lo sono creato io ma c'è anche un metodo addEdge nel grafo che aggiunge un nuovo arco tra due vertici quindi i vertici li passo io, ma l'arco se lo deve creare lui l'oggetto di tipo Edge se lo deve creare lui non lo faccio io il new dell'oggetto arco lo fa lui internamente perché l'arco è una struttura dati interna sua eh, però ha bisogno di sapere come fare a crearlo e quindi ha bisogno della classe che descrive l'arco. Quindi questo è un, diciamo, un dettaglio della reflection, dei meccanismi di reflection interni di Java, in cui posso creare una classe senza avere il nome di quella classe, purché io abbia un riferimento al descrittore della classe stessa. Ecco, il descrittore della classe si ottiene col nome della classe.class, che estrae la proprietà statica class, che può essere usata appunto per creare oggetti di quel tipo. A noi non interessa cosa fa dentro la libreria, dobbiamo solo ricordarci che ogni volta che creiamo un grafo con archi di tipo default edge dovremo passare come parametro del costruttore default edge.class. Nell'altro caso invece passeremo default weighted edge.class nel costruttore del grafo. Questo è il metodo, se vogliamo, manuale. Dalle ultime versioni della libreria hanno anche introdotto un altro metodo, una classe che si chiama graphbuilder, anzi graphtypebuilder, che ci permette di specificare in modo diciamo, dichiarativo quelle che sono le proprietà del grafo stesso. E quindi con una chiamata di questo genere io posso dire sentimi, creami un grafo che sia pesato, sì o no, che abbia degli archi di questa classe, che abbia del permette self-loop, sì o no, che permetta gli archi multipli, sì o no, e che sia orientato oppure no. E quindi attraverso questa serie di chiamate, questa serie di proprietà, in questo oggetto graph builder, specifico che tipo di grafo creare e la chiamata build graph crea il grafo vero e proprio ma eh, non è molto diverso rispetto a, a, a scegliere noi dalla tabella eh, il, il tipo di grafo che rispetta le varie proprietà quindi i criteri sono sempre gli stessi ecco una volta fatto questo ho creato un oggetto grafo vuoto è come creare una list vuota e ci devo mettere qualcosa dentro e ce lo metto usando i metodi che abbiamo visto della classe graph eh, Advertex, vertex, ad edge eh, per aggiungere rispettivamente i vertici e gli archi nel caso in cui ci siano degli archi pesati dobbiamo creare l'arco e poi impostare il peso dello stesso il metodo Add Edge normalmente riceve due vertici e restituisce l'oggetto di tipo Edge che ha appena creato, che ha appena aggiunto questa seconda variante di Add Edge è un pochino più di nicchia perché vuol dire che io aggiungo tra due vertici un tipo di arco che mi sono creato io ma questo è abbastanza raro un'altra cosa molto comoda del grafo è che ha il metodo ToString quindi basta chiamare toString e lui stampa una versione serializzata eh, del nostro grafo. Quindi purché noi forniamo EV opportunamente di equalsh code, tutto funziona in modo molto molto, molto semplice, sembra quasi di avere eh, una semplice array list. Eh, proviamo magari con un esempio eh, a implementare eh, un, un grafo semplice di questo tipo. Allora, un grafo semplice di questo tipo sarà un grafo, lo vediamo qua, un grafo eh, non orientato, è semplice e non pesato. Allora, se andiamo a fare la nostra trafila dei, dei check, ci accorgiamo che questo è eh, un caso in cui vale eh, la classe Simple Graph. Simple Graph rappresenta grafi semplici, non orientati, non pesati. È quella che c'è in alto a sinistra nella nostra, nella nostra tabellina 4x4. Allora, la creazione del grafo semplice, significa semplicemente new, simple graph, questo grafo, le etichette dei vertici sono abc, quindi ipotizziamo che i vertici siano oggetti di tipo stringa. Il grafo è non orientato, quindi come arco scelgo la classe default edge e non la weighted, e quindi ovviamente nel costruttore passerò l'informazione default edge.class. Qui ho creato il grafo, quindi ho creato l'oggetto graph, che è un grafo con vertici di tipo stringa e archi di tipo default edge, che è un oggetto della classe SimpleGraph. A questo punto possiamo popolare questo grafo, quindi fare ad esempio add vertex a, b, c e aggiunge appunto questi vertici a, b, c al grafo, aggiunge un vertice a isolato, aggiunge un vertice b isolato e aggiunge un vertice c isolato dagli altri. Una volta che ho aggiunto i vertici devo collegarli aggiungendo un arco tra add edge a, b. Posso scrivere AB, posso scrivere BA, è indifferente perché questo tipo di grafo che ho creato è un grafo non orientato. Se voglio aggiungere l'arco a C, aggiungerò l'arco appunto tra A e C, e quindi molto semplicemente posso aggiungere a, alla mia struttura dati che nasce vuota, nasce come un grafo di zero vertici e zero eh, archi, aggiungo via via gli, archi, gli vertici e successivamente via via gli archi. Normalmente gli archi si aggiungono dopo perché per poter aggiungere un arco i vertici devono essere già presenti. Eh, e quindi normalmente prima aggiungo tutti gli i vertici e dopo aggiungerò tutti gli archi che collegano questi vertici eh, proviamo magari eh, adesso a prendere quest'altro grafo che avevamo visto cioè, nella parte iniziale di introduzione e, e provare a inserirlo, diciamo, a, a programmarlo direttamente per familiarizzarci con la libreria allora io prendo un progetto Eclipse che da qualche parte avevo già iniziato, vuoto eh, che ho chiamato grafi è un package, diciamo così, vuoto model all'interno del quale possiamo mettere un nostro main di prova no? per poter diciamo così, giocare con questo grafo. Quindi chiamiamolo esempio grafo con il main. Allora, noi vogliamo provare a creare un grafo corrispondente a questo che avevamo visto prima nelle slide. Quindi un grafo che in questo caso è un grafo ehm, semplice, perché non ho né molti archi né cappi, o non orientato, gli archi non sono orientati e non pesato, quindi è un simple grafo. Allora in questo caso come, eh, come procediamo? Allora, creiamoci un metodo run, ad esempio, all'interno del quale lavoriamo e poi faremo in modo che il main non faccia altro che chiamare il metodo run, eh, grafo, creo un'istanza di me stesso, new, esempio grafo, e eg.run. Quindi sono dentro questo metodo run in cui mi posso creare il mio grafo. Allora posso creare un oggetto di tipo graph, graph, vedete che quando eh, scrivo graph dovrò ovviamente importare il package org.jgraph.t e questa I un, mi ricorda che è un'interfaccia, e questo grafo nel mio caso devo, devo decidere eh, il tipo di vertice e il tipo di arco. Allora, visto che questi sono dei vertici identificati da un numero, posso benissimo usare Integer come tipo di arco. E visto che l'arco eh, è un arco non orientato, potrò usare Default Edge, che ovviamente dovrò importare dalla libreria org.jgraph.t, graph uguale new creo la classe simple graph un oggetto della classe simple graph eh, di cui dovrò dire che la classe del, che descrive gli archi è default eh, nella sì, default però. Nei mm? no, per dire, per così ho creato trovarmi questo, trovarmi grafo. questo grafo questo grafo conteneva 5 vertici corrispondenti ai numeri interi e quindi possiamo fare graph.adVertex di 1 eh, graph.adVertex di 2 e così via eh, potrei anche fare un ciclo eh, per carità anzi possiamo anche farlo for eh, int uguale 1 i minore uguale a 6, i più più, graf punto di i. Tanto per vedere che non hanno nulla di speciale queste cose qua, è semplicemente come aggiungere un oggetto di tipo integer a una lista, a una collection, in questo caso è un set, ricordiamoci che i vertici e gli archi sono memorizzati in set, e quindi non aspettiamoci che mantengano eh, l'ordine degli elementi. Cosa abbiamo ottenuto qua? Abbiamo ottenuto un grafo vuoto, o meglio, che contiene 6 vertici e nessun arco proviamo a, vedere, sta, eh, proviamo a stamparlo, vediamo cosa succede system.out.println system di graph cosa mi stamperà questa porzione di programma? allora, proviamo a vederlo, mi stampa una struttura di questo genere allora il, il toString eh, ripercorre abbastanza da vicino la notazione matematica quindi il grafo è una coppia, parentesi tonde, una coppia di elementi qui c'è la virgola che li separa il primo elemento è l'elenco dei vertici 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovviamente ha chiamato il toString su ciascun vertice in questo caso è degli integer e quindi mi ha fatto vedere il numero intero se fossero stati dei nostri oggetti Qui dentro ci sarebbe il toString del nostro oggetto che abbiamo inserito come primo, secondo, terzo, quarto vertice. Il eh, secondo elemento è l'elenco degli archi, che in questo momento è vuoto, perché non ho ancora aggiunto nessun arco. E allora dobbiamo aggiungerli. Allora, nel nostro grafo che archi c'erano? C'era l'arco 1,2, 2,5, 1,5. Cominciamo a mettere questi. Graph.addEdge, 1 2 poi graph.add edge tra vertici di partenza 2, vertici di arrivo 5, poi graph.add_edge, edge c'era anche l'arco tra 1 e 5, 1,5. Poi mi sono dimenticato gli altri, avevamo l'arco tra 3 e 6 e basta. Hm? Graph.add edge 3, non 2. 6. Quindi dopo aver aggiunto i vertici abbiamo aggiunto gli archi Attenzione, gli archi ricevono come parametro dei vertici I vertici che passiamo come parametro qua devono essere vertici che abbiamo in precedenza aggiunto al grafo In questo caso sono dei numeri interi, quindi basta che siano numeri tra 1 e 6 Se fossero oggetti dovremmo ovviamente passare qua come primo e secondo parametro dell'addEdge Un oggetto che sia tra quelli no, che c'erano nel, eh, nel grafo. Se io ristampassi il grafo adesso, quindi rileggo il programma, mi fa vedere che il grafo a questo punto ha assunto anche degli archi. Eh, l'arco tra 1 e 2, l'arco tra 2 e 5, l'arco tra 1 e 5 e l'arco tra 3 e 6. Questi archi sono indicati ovviamente con le parentesi tonde perché sono eh, intesi come archi non orientati. Se invece eh, questi archi fossero grafi, archi orientati, se fossimo in una classe di un arco orientato, eh, ad esempio se non sbaglio, sempre directed graph, quindi cambio un attimo la classe, ovviamente devo importarla se non l'uso si rabbia, ecco qua, eh, quindi ho cambiato solamente la definizione della classe per un attimo, rendendo questo grafo orientato, quindi con le frecce negli archi, e vedete che il modo in cui lo stampa è leggermente diverso, per cui gli archi sono eh, indicati con le parentesi tonde per indicare una coppia e non con le parentesi graffe per indicare un insieme. Quindi per ricordarci che l'ordinamento è utile. E ce ne accorgiamo perché noi possiamo aggiungere al grafo, dopo aver messo 1-2, possiamo mettere anche 2-1 e viene trattato come vertice distinto. Infatti vedete che io ho aggiunto questo mi dice che c'è l'arco 1-2 ma c'è anche l'arco 2-1 all'interno del grafo se io provassi a fare la stessa operazione sul grafo non orientato quindi tolgo direct e rimetto il grafo non orientato eh, cosa succede se inserisco l'arco 1-2 e inserisco l'arco 2-1 succede che in realtà di questi archi ne viene inserito uno solo perché il secondo non è altro che uguale al primo e allora lui dice eh, questa documentazione della funzione ops, add edge, vediamo se riesco a ingrandirla. Dice che questa la possiamo guardare sul javadoc, doc. Eh, dice che crea un nuovo add edge, crea un nuovo arco nel grafo che va dal vertice di partenza al vertice di arrivo e restituisce l'arco creato se ci interessa. Ehm, se il grafo, nel caso in cui, il grafo, allora, alcuni grafi non permettono eh, archi multipli, il nostro caso è uno di questi, non permettiamo archi multipli, siamo un grafo semplice. In questo caso, allora, se il grafo contiene già un arco, da quella sorgente a quella destinazione, allora questo metodo non cambia il grafo, cioè non genera un errore su, cercando di aggiungere due volte lo stesso arco e restituisce null. È chiaro che nel caso di un grafo non orientato, avere l'arco 1-2 e l'arco 2-1 è lo stesso arco. E quindi lui dice, quest'arco c'è già, non lo aggiungo. Nel caso di un grafo orientato, un grafo diretto, l'arco 1-2 e l'arco 2-1 sono due archi diversi, e quindi il secondo viene aggiunto. Eh? Eh, così come qui c'è anche scritto, l'avevamo detto prima parola, che i due vertici partenza e arrivo devono già essere contenuti nel grafo. Altrimenti tro tro troveremo, troveremo una bella eccezione eh? che ci dice No, guarda che questo oggetto che mi hai passato come partenza o arrivo Non è un vertice del grafo e quindi non lo considero Quindi, come vediamo, è abbastanza semplice eh, I grafi si comportano, come dicevo, abbastanza in modo simile rispetto alle collection che già conosciamo eh, Andiamo avanti sempre sulla conoscenza delle procedure chiave della libreria quindi riprendiamo questa presentazione e ehm, vediamo una volta che ho creato un grafo cosa posso fare per interrogarlo, per avere informazioni sul grafo stesso. Eh, allora una volta che il grafo è creato io posso usare i metodi della, del, definiti nell'interfaccia graph appunto per avere l'insieme di tutti i vertici, quindi il vertex set mi restituirà niente di meno che questo un insieme composto da questi elementi graph.vertexset eh, oppure posso chiedermi se il grafo contiene o non contiene il vertice beh in realtà il vertice ho messi io quindi magari so già quali sono soprattutto posso chiedere se contiene un arco tra due vertici oppure posso interrogare dato un vertice avere tutti gli archi oppure l'arco tra due vertici o l'insieme di archi tra due vertici come abbiamo visto, sono tutti i metodi della classe graph che ecco come... Vi ho accennato prima, è molto ben documentata questa classe, quindi usavo Java che è molto dettagliato, quindi vi consiglio proprio anche di andare a leggere. È una, è una libreria in cui la documentazione è scritta bene no? e quindi si impara anche andando a leggere la documentazione della libreria. La cosa un pochino più scomoda da fare è quella di lavorare con gli archi, perché se io voglio sapere, dato un vertice, quali sono gli archi collegati, me lo dice. Se voglio sapere, dato un vertice, quali sono gli altri vertici collegati adesso... È un pochino più complicato perché vuol dire che devo estrarre un vertice, dal vertice farmi dare gli archi. Ogni arco eh, ha questi tre metodi che mi dicono qual è il vertice di partenza, il vertice di arrivo e il suo peso. Lasciamo perdere il peso che per ora non ci serve. Però immaginiamo di voler sapere a chi è collegato, prendo clip perché la figura è troppo facile, a chi è collegato il vertice 3. Allora io potrei farmi dare dalla libreria, Uh, il vertice, gli, tutti gli archi collegati a 3 e in questo caso mi restituirà questo arco 36, un insieme composto da un arco solo. Però io non so se quell'arco è stato memorizzato come 36 o come 63, che in questo caso sono equivalenti. Allora dovrò andarmi a chiedere, guarda, può darsi che uh, 3 sia la sorgente e 6 sia il target oppure viceversa 3 sia il target e eh, 6 sia la sorgente a seconda di come è stato memorizzato poi eh, semanticamente equivalenti, devo trattarli in modo equivalente questi due archi ma magari sono memorizzati in un modo oppure nell'altro quindi diventa un, solamente un po' scomodo dal punto di vista della programmazione io ho l'arco e poi per sapere qual è il vertice che sta dall'altra parte devo fare un if guarda io sono per chiedermi io sono la sorgente e la destinazione perché se io non sono la sorgente chi sta dall'altra parte è la destinazione oppure viceversa allora, questa libreria ha molti, diciamo così, piccoli intoppi di questo genere, cioè operazioni che sono concettualmente semplici, ma poi un po' scomode da usare, e, e, e perché se usiamo, diciamo così, solamente le funzioni che sono fornite dall'interfaccia graph che abbiamo visto prima. Ma per fortuna e chi ha creato la libreria, visto che si accorgeva che aveva lui stesso sempre gli stessi problemi ricorrenti ha creato una classe di utilità una classe di utilità che è utilissima è una classe statica, cioè di fatto composta da soli metodi statici che si chiama graphs questa classe graphs contiene dei metodi che sono di fatto delle scorciatoie non contiene nulla di, che non sia possibile fare con, la classe, con i metodi normali dei grafi eh, ma ha dei metodi che sono un pochino più comodi da usare eh. Eh, ad esempio ha un metodo molto banale add edge che permette di aggiungere un, un, un, un arco specificando sorgente, destinazione e peso ecco questo metodo qua non c'è nella classe graph normale per aggiungere un arco pesato devi prima aggiungere l'arco prendere l'oggetto edge che è stato creato e subito dopo specificare per questo edge il suo peso. Quindi fare, scrivere due istruzioni anziché una. Qua ne scrivi una sola, eh? però ti permette di rimanere concentrato su ciò che stai facendo. Questi, poiché sono metodi statici di una classe Graphs, non sono metodi del mio grafo, e quindi per sapere su quale grafo lavorare, loro ricevono sempre come primo parametro, G, G, G. vedete che c'è il grafo come primo parametro. Quindi devo spassare il grafo e poi l'operazione da fare. Ma poi altre operazioni comode ad esempio sono add all vertices. Quindi se io ho già l'elenco di vertici in una collection perché magari mi arriva da una query del DAO eh, allora anziché fare un, un loop per inserirli in uno 1, uno, chiamo il metodo add all vertices che lui mi prende in automatico tutti i vertici della collection e me li aggiunge al grafo. È come dire il loop anziché farmelo io nel mio codice, lo faccio fare alla classe, ehm, alla classe eh, graphs. Che per, per, diciamo, per semplificarmi la vita, niente di più, mm. eh, così come dicevamo prima, trovare i vertici adiacenti, c'è questo metodo neighbor list of che, mi, dato vabbè, un grafo e il vertice di partenza mi dà non la lista degli archi, ma direttamente la lista dei vertici che trovo dall'altra parte. Quali sono i vertici a me adiacenti? Neighbor list sono tutti i predecessori e i successori invece sono solamente quelli che sono collegati dagli archi uscenti o dagli archi entranti in un grafo orientato ovviamente, quindi questi tre, c'è sempre la versione, quando si, parliamo, quando si parla di archi c'è sempre la versione per l'arco non orientato che è neutra e le, le due versioni per gli archi orientati entranti e uscenti. E, e, e così via, poi ci sono altri, eh, altri metodi che vediamo, sono, potremmo trovare utili, ma i primi elencati qua sono poi nella pratica anche quelli che sono... Eh, più utilizzati e più comodi da usare. Quindi ricordiamoci quando vogliamo fare eh, diciamo, un'operazione di base i metodi che usiamo sono sì i metodi implementati dalle classi grafo e quindi che troviamo sul nostro oggetto graph che abbiamo creato, ma eh, oppure appunto per comodità nostra eh, ci sono anche i metodi inseriti all'interno della classe graphs che ehm, classe, dicevo sono metodi statici quindi li dovrò chiamare come graphs.addedge e passare come primo parametro anche il grafo quindi ricordiamoci di andare a guardare sia per la creazione del grafo metodi un pochino più semplificati per la navigazione quindi trovare direttamente da vertice, vertice adiacente senza dover fare tutta l'interrogazione dell'arco per capire in che modo è orientato ehm, e, e così via eh, vabbè, questo era un semplice esempio che era tratto da, da, da questo piccolo grafo ma noi ovviamente all'interno di, di Eclipse abbiamo fatto un esempio un pochino già più ricco eh, se volete provare a cimentarvi qui l'ultima slide di questa presentazione vi dà eh, un esempio di un grafo eh, un pochino più grandino che possiamo provare a costruire a mano ovviamente non ci divertiamo molto a costruire i grafi a mano inserendo i vertici 1.1 da codice java ma eh, quello che vedremo dalla prossima lezione in avanti sarà prendere un database eh, che contiene delle informazioni e magari alcune tabelle del database rappresentano i vertici o ci, eh, corrispondono ai vertici, alcune reazioni del database corrispondono agli archi e quindi creeremo eh, un grafo partendo dalle informazioni che estraiamo da un database. E quindi diciamo, per ora diciamo, questo sono il primo codice, eh, lo rimetto qua, il primo codice che abbiamo scritto con la nostra libreria. J T ma da adesso in avanti ovviamente non creiamo più le cose a mano, ma le creiamo attraverso il DAO e il model eh, per poter popolare i grafi anche di una certa dimensione, più che altro con un, con un certo significato. Eh, la volta prossima ci divertiremo a costruire il grafo della metropolitana della città di Parigi. Per ora chiudo la lezione e vi saluto.